Grazie Presidente, la, la proposta di delibera che oggi andiamo a, a discutere, a sottoporre all'approvazione all'attenzione dell'Assemblea Capitolina è una proposta che al netto di chi l'ha firmata Presidente, al netto di chi la approverà, è una proposta che resterà nella città che noi con questa, questa consigliatura di fatto Andiamo a inserire all'interno del panorama giuridico e regolamentare di Roma Capitale un principio importante che è quello per il quale devono essere i cittadini a poter scegliere come sviluppare la città e come effettivamente poter impiegare le risorse economiche della città. È stato un percorso interessante, lungo, di approfondimento che prende le mosse dalla dalla riforma che è stata approvata all'interno di quest'Aula nel gennaio del 2018. Una riforma che ha visto eh, l'inserimento all'interno eh, all dello Statuto di Roma Capitale dell'articolo 8 bis. L'articolo 8 bis attuale dello Statuto prevede che Roma Capitale, al fine di assicurare il più ampio coinvolgimento popolare e il maggior livello di democrazia diretta e di trasparenza, promuove la partecipazione degli appartenenti alla comunità cittadina nelle questioni riguardanti l'utilizzo e la destinazione delle risorse economiche dell'ente attraverso il bilancio partecipativo. Tante altre città hanno portato avanti questo strumento. Oramai è uno strumento che ha una vita quasi decennale. Anche Roma ha avuto, e questo ne voglio dare atto, così come nelle precedenti amministrazioni è stato approvato il regolamento sulla partecipazione alla trasformazione urbana, la delibera 57 del 2006 che riguardava appunto una serie di, di temi legati ovviamente al nuovo piano regolatore generale, oggi questo regolamento invece disciplina la modalità con cui i cittadini potranno partecipare nel ciclo di programmazione economica e soprattutto dà la possibilità quindi di andare in continuità con una serie di interventi che sono stati portati avanti nel corso degli anni anche dai municipi va dato atto che anche nelle precedenti amministrazioni questo era un tema che è stato portato all'attenzione dei municipi come sperimentazione. Ecco, frutto di un'esperienza quindi decennale, frutto anche di quello che poi è il programma politico del Movimento 5 Stelle ed è un programma essenziale, un punto del programma essenziale quello appunto di prevedere la partecipazione della cittadinanza su questi temi, abbiamo, eh, abbiamo iniziato un lavoro prima appunto con lo Statuto. L'anno scorso c'è stata una prima sperimentazione eh, sul tema diciamo, della partecipazione eh, dei cittadini per l'inserimento di proposte all'interno appunto del piano triennale investimenti. E questa partecipazione era una partecipazione, ovviamente una sperimentazione all'interno di un territorio in quanto c'erano circa 17 milioni di euro destinati appunto, ad interventi di eh, trasformazione urbana eh, che venivano, scusate, da interventi, interventi di trasformazione urbana e che quindi siamo l'aula con un atto di indirizzo più con una delibera eh, ha chiesto che venissero sottoposti all'approvazione diciamo, della cittadinanza o meglio alla consultazione della cittadinanza. Con questo, questo strumento ha previsto una partecipazione sia fisica che digitale e all'interno di quell'esperienza abbiamo potuto, proprio perché la, la buona amministrazione dovrebbe prima valutare quindi una sperimentazione, verificare e monitorare se questo comportamento, se questo livello amministrativo può avere dei pro, dei contro e successivamente poi farlo divenire regola generale. Ed è proprio quello che è stato fatto. Dopo la sperimentazione eh, sono state convocate anche delle commissioni e voglio ringraziare anche sia eh, i municipi che hanno partecipato a queste sedute sia eh, anche diversi esperti della materia che sono venuti anche da varie parti dell'Europa per poter fornire un po' la visione di come questo tema eh, può essere attuato e applicato. Come ho detto, questo non è il regolamento eh, a prima firma di un consigliere o di un altro, questo è il regolamento del bilancio partecipativo presentato eh, in questa consigliatura, e che potrà restare nella, nella panorama di Roma Capitale eh, il regolamento ha una, una sua disciplina eh, per così dire eh, essenziale perché si rinvia poi a una delibera, a un atto diciamo, di giunta eh, la, sua, la sua attivazione, la sua attuazione quindi che cosa abbiamo previsto? Nel regolamento sono disciplinate un po' le fasi, le modalità di partecipazione per poi rinviare alla, ad una fase più attuativa e organizzativa con altri provvedimenti quindi di competenza diciamo, organizzativi e della Giunta l'avvio di questo percorso, un po' come era stato fatto anche l'anno scorso dove c'era stata una delibera di Giunta con delle linee guida e le linee guida venivano da un atto di indirizzo d'aula. In questo caso però noi abbiamo fornito con questo provvedimento una regolamentazione, un'infrastruttura tale da poter garantire uno svolgimento del processo partecipativo dall'inizio alla fine e anche al monitoraggio ovviamente dello stesso che potesse in un certo senso eh, avere una sua ragion d'essere. Eh, illustrando brevemente Presidente questo, questo regolamento, L'articolo la, 1 eh, rega diciamo, i principi e le finalità eh, della, del bilancio partecipativo stesso, precisando che fa parte il bilancio partecipativo dell'indispensabile ed efficace assolvimento delle funzioni dell'ente. L'articolo 2 riguarda la piattaforma digitale, su alcuni eh, di questi di questi articoli c'è stata una, una, anche delle discussioni all'interno delle, delle commissioni, sia nella Commissione Roma Capitale che nella Commissione Bilancio e voglio ringraziare per questo anche il Presidente Terranova perché anche in quella sede... Eh, così come nella Commissione Roma Capitale abbiamo avuto l'opportunità sia di illustrare quindi in una prima seduta la proposta, raccogliere anche un po' quelli che erano i punti di vista eh, su questa proposta, le eventuali correzioni, infatti abbiamo discusso, insomma io stesso ho anticipato la presentazione di alcuni emendamenti, come avviene in democrazia e successivamente poi c'è stata l'espressione quindi di parere in Commissione. Congiunta. Quindi un percorso, a mio avviso, eh, assolutamente lineare nel rispetto della norma, nel rispetto anche di tutte le altre forze politiche che compongono questa, questa assemblea capitolina. Eh, l'articolo 3, che ovviamente riguarda gli aventi diritto insomma, alla, alla partecipazione, i destinatari, che sono insomma, la cittadinanza, l'ambito oggettivo, l'articolo 4, dove si possono prevedere oltre agli ambiti tematici di competenza ma anche agli ambiti territoriali perché il bilancio partecipativo è un processo che deve anche rispondere ad un'esigenza rispondere magari a determinate diseguaglianze all'interno del territorio è evidente che un'esigenza di un territorio potrebbe essere diversa rispetto a un altro quindi anche la modalità con cui si vanno a distribuire le risorse non può essere basata eh, diciamo, su eh, dei paletti troppo rigidi, ma deve comunque poter avere un minimo di discrezionalità su questo. Eh, le fasi del bilancio partecipativo, che ovviamente devono prevedere sia l'informazione, la presentazione delle proposte da parte della cittadinanza che potrà avvenire con due modalità. La prima attraverso la piattaforma di Roma Capitale, quindi attraverso il nuovo portale di Roma Capitale che con questa amministrazione diciamo, è riuscita a vedere la luce, ovviamente partendo insomma, anche dal, dal passato. E, eh, in questo modo la cittadinanza... potrà quindi presentare una proposta, vederla eh, sostenuta eh, e a un certo punto passare alla seconda fase che è quella della valutazione tecnica della proposta. Un importante ruolo è stato assegnato ai municipi. I municipi noi sappiamo che per come è previsto dalla, eh, dal testo unico degli enti locali ma anche dalla disciplina in materia ovviamente di Roma Capitale eh, si tratta di una di, un, di organismi di partecipazione e di decentramento e quindi proprio in virtù del fatto che siano i titolari di poter diciamo, anche, anche loro raccogliere i fabbisogni fisici i fabbisogni diciamo, attraverso dei percorsi eh, fisici in presenza abbiamo previsto all'articolo 8 il coinvolgimento dei municipi al bilancio partecipativo di Roma Capitale, saranno loro insieme ai cittadini che online potranno presentare le proposte in autonomia Ogni municipio ha dei suoi regolamenti, ha delle sue discipline e quindi abbiamo voluto anche tenere conto delle diversità e dell'autonomia dei vari municipi, potranno quindi raccogliere anche loro queste proposte che dovranno avere ovviamente delle strutture, delle caratteristiche che sono espresse, dei limiti ovviamente del numero anche delle proposte che sono espresse nell'articolo, eh, nel, insomma nella disciplina del regolamento e presentarle poi alla consultazione online finale. I municipi potranno presentare delle proposte di intervento coinvolgendo come meglio, meglio vorranno, insomma, la cittadinanza, singoli o associati. Quindi anche con i comitati di quartiere, insomma tutti coloro che sono diciamo, i portatori di interesse diffusi e collettivi sul territorio, oppure valutare una partecipazione abbiamo, la possiamo definire disintermediata con l'estrazione a sorte che era già stata eh, con l'istituzione di focus group, oppure qualora non, nessuna delle due dovesse alternativamente trovare accoglimento il municipio potrà, dopo la fase della consultazione online, la prima fase potrà comunque dare dei bonus alle proposte presentate dai cittadini, quindi ci sono tre modalità, Abbiamo, lasceremo quindi al municipio stesso un po' la scelta di quello che è la sua modalità proprio nel riconoscimento delle autonomie dei, dei municipi e dei territori la, dopo la valutazione eh, ovviamente tecnica amministrativa eh, sono escluse dalla, dal bilancio partecipativo tutte quelle proposte che ricadono nella 57 del 2006, quindi quelle proposte che riguardano la pianificazione urbana, proprio per vedere e per evitare e per far capire anche quali cominciano a essere i perimetri. Da una parte il regolamento per pianificare la città, per ridisegnare il ruolo della città e dall'altra invece il regolamento per costruire il bilancio insieme ai cittadini. La fase della consultazione online finale prevede eh, tre preferenze nella quale eh, i cittadini potranno, sulla base delle proposte ammesse, individuare, diciamo, dare il loro orientamento su quale potrebbero essere le proposte prioritarie da finanziare. Sulla base di questo potranno costruirsi eh, delle graduatorie, sono eh, diciamo una per ciascun municipio, in ogni municipio, eh, ogni ambito diciamo, territoriale eh, avrà appunto queste... Queste, queste proposte che ricadono all'interno di quel territorio. Eh, si tratta, ovviamente, abbiamo previsto anche il supporto dei punti Roma Facile, oltre che eh, diciamo della disciplina legata agli Open Data. Quindi da, da questo punto di vista il regolamento, lo voglio dire per, per essere eh, estremamente onesto, questo è, un regolamento, è il primo regolamento sul bilancio partecipativo. Se ci sono delle, degli elementi, se ci sono delle questioni che potranno essere migliorate lo potremmo vedere oggi ma lo potremmo vedere anche dopo la sua prima attuazione tutte le risposte a questo regolamento che eh, necessita per la, per la sua prima attuazione. Non è un caso che c'è una norma sul monitoraggio per garantire che a un anno circa, a, da un anno insomma, a questa parte, dopo la prima sperimentazione, si possa eh, verificare e si possa quindi valutare se questo regolamento funziona, se questo regolamento ha necessità di accorgimenti, di miglioramenti o di correzioni. Eh, Roma questo percorso collettivo non l'ha mai fatto l'hanno fatto i singoli municipi ma Roma non l'ha mai fatto quindi non credo che oggi nessuno di noi può avere diciamo, la soluzione in tasca questa è una proposta io la sottopongo come consigliere del Movimento 5 Stelle insieme a altri miei colleghi all'attenzione dell'Assemblea Capitolina e la sottopongo anche in, disponibile insomma, di eh, ascoltare quelle che sono le osservazioni, le critiche e i contributi migliorativi che si vorranno comunque apportare valutando poi insomma, se possano o meno mettere anche in discussione l'impianto della proposta questo è il primo regolamento del bilancio partecipativo presidente e questo insomma credo di aver detto tutto poi abbiamo presentato degli emendamenti e degli ordini del giorno che potranno poi successivamente essere illustrati grazie